Le... Sì, non sono proprio bifore quelle, eh. perché è una... non c'è la colonnina, la, la, la finestra è un. un...